Cittadini si nasce vuol dire che quando un bimbo o una bimba nascono in un ospedale possono già fare la loro prima pratica direttamente in ospedale. Cosa vuol dire? Vuol dire che si può fare l'iscrizione anagrafica, si può ottenere la tessera sanitaria, il codice fiscale e si può scegliere anche il pediatra. Quindi attraverso questo protocollo tra la Regione Liguria, il Comune di Genova, l'Agenzia delle Entrate, Alisa e l'Ordine dei Medici eh, noi rendiamo la vita più semplice eh, al cittadino con un servizio più prossimo e più veloce evitandogli di, fare, di girare per gli uffici. Come è nata l'idea del progetto? Allora Questa nasce praticamente da un'iniziativa della direttrice dell'Agenzia delle Entrate che è veramente una donna con motore atomico e agosto io e il direttore generale che è stato subito coinvolto da me il dottor Bottaro andavamo all'agenzia delle entrate per porre le basi di questo, agosto non questo, quello dell'anno precedente poi finalmente siamo arrivati a questo progetto che dovrebbe essere il primo in Italia attuato perché ce n'è uno in un comune lombardo ma non funziona quindi ci siamo e vorremmo già che ci siamo trasporlo subito alla regione perché così da fare la prima regione in Italia oltre che il primo comune in Italia. Abbiamo affrontato la semplificazione dei rapporti tra gli enti pubblici e la sanità al fine di favorire il cittadino. Abbiamo portato avanti accordi con l'Inps, abbiamo portato avanti accordi con il Tribunale, per far sì che eh, situazioni particolarmente critiche e burocratiche per le persone possano essere risolte anche all'interno della normale routine sanitaria. Questo accordo con l'Agenzia delle Entrate è importantissimo. Un bambino appena nato a, diventa cittadino a tutti gli effetti, nel momento in cui nasce nel presidio ospedaliero i genitori possono avere un collegamento diretto con l'alagrafe possono avere direttamente una, la tessera sanitaria e, e successivamente e contemporaneamente alla tessera sanitaria possono fruire della scelta del pediatra, quindi essere cittadini a tutti gli effetti e fruire anche del sistema sanitario nazionale.